Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio canale, sono Daniele, sono un e-commerce manager esperto in dropshipping e soprattutto nei marketplace e oggi voglio parlare con te nuovamente dei cambiamenti che ci saranno nel primo luglio 2021, come impatteranno il nostro lavoro e cosa puoi fare, qual è il futuro del dropshipping, perché questo cambiamento è così importante che potrebbe distruggere molte, molte attività quindi oggi voglio andare a parlare con te in dettaglio di cosa sta succedendo, cosa puoi fare, quindi le tue opzioni dopo il primo luglio per continuare a essere nel business del dropshipping, come puoi adattare il tuo negozio o come puoi mh, regolare il tutto. Quindi resta in questo video. Ragazzi bentornati, benvenuti, eccoci qua, era un po' che non facevo un video intero, quindi fuori dallo schermo. Uh, diciamo che sono stato molto occupato con tutti questi cambiamenti che ci sono cambiamenti che andranno a impattarci molto profondamente di cui oggi voglio fare un attimo una panoramica di scelte che puoi fare per continuare la tua attività o per iniziare una nuova attività è buffo perché uh, in questi giorni sto vedendo su facebook mh, tutti questi gruppi di dropshipping, tutte queste persone che entrano nel panico giustamente perché ci sono questi cambiamenti che ieri uno Uh, tutti addosso, tutti una volta, il primo luglio, se non lo sai il primo luglio entrerà in vigore una nuova legge europea e anche, eh, che impatta anche il Regno Unito comunque, sulle importazioni, quindi quando, uh, nel, nella fattispecie della Cina, quando importi da, nella fattispecie dropshipping, quando importi dalla Cina, eh, non ci sarà più, diciamo, l'esenzione IVA. Fin nei prezzi prima dei del 22 euro, di sotto il 22 euro, e, e, e si è sempre responsabili di collezionare l'IVA per i clienti finali quando si importano i prodotti. Questo significa che quando vendi importando dalla Cina, il tuo prodotto verrà bloccato alla dogana e il cliente dovrà andare a pagare l'IVA. in prenderlo, Sostanzialmente è qualcosa del genere. Perché poi, per un po' più dettagliato, però, fatto sta che dovrai. Uh, o sia aumentare i prezzi eh, sia dare un tempo di ispezione più lungo e soprattutto il cliente non riceverà il pacco perché deve andare nella maggior parte delle volte a ritirarlo lui oppure il corriere gli chiederà il versamento dell'iva oppure la dogana gli chiama è ovvio che quando compri un pacco aspetti già un mese e mezzo dici che è bello finalmente arriva no ti chiamano ehi guarda eh, sì, c'è il tuo articolo! quando costa 50 euro ci dirai altri 10 euro so, non te lo diamo Già, già questo la dice lunga su, sulle fine che farà questo tipo di business quindi è importante che dobbiamo a, attuare già da subito le giuste mostre per mh, risolvere, per adattarci dicevo che è buffo perché appunto sto vedendo tutte queste persone eh, che sembra che questa cosa cade dal cielo ma in realtà è una legge, forse del 2018 o 2019 che doveva entrare in vigore a ottobre 2020 che è stata poi rinviata a luglio 2021 a causa uh, della pandemia, quindi, non è una cosa nuova, e il problema è che viene vista come una cosa nuova perché nessuno ne parla. Io uh, ve ne ho parlato già un mese fa, no, forse anche di più. Uh, ai miei, alle persone che sono dentro il mio gruppo Telegram privato di dropshipping.com, ho avvisato già un paio di mesi fa. Quindi, non è una cosa nuova, uh, c'è cioè il tempo di adattarsi. Il problema è che nessuno ne parla Io tra l'altro ho provato Mi sa a parlarne in questi gruppi Il problema come vi ho già detto uh, Mi oscurano i post Non so perché Penso che sono uh, Non so Spaventati Che gli rubo Gli iscritti, Youtube O qualcosa del genere Quindi i miei post vengono uh, In tutti questi gruppi Che voi altri conoscete Vengono oscurati I miei commenti vengono oscurati A volte mi bannano Pazienza Non vogliono l'informazione Io provo Davvero provo Rabbia perché quando si fa informazione pulita, informazione pulita dovrebbe essere per tutti, non dovrebbe esserci oscurato. Cioè, sì, ho capito. Stesso settore, stessa cosa. però, se sei lì, hai 20.000-30.000 iscritti e dici di fare informazione, dai le informazioni. Mi oscuri, dalle tue informazioni, ok? Non, non mi vuoi oscurare, fammi, dai le informazioni. Ma se hai, hai quando hai. Dei, dei, dei canali o dei gruppi con 15-20 mila membri hai una certa responsabilità di divulgare le corrette informazioni nei tempi giusti Ma lasciamo stare andiamo a vedere un attimo eh, Cosa possiamo fare allora abbiamo diverse possibilità ora per andare avanti dopo il primo luglio Prima di tutto calmati Calm down Stacca le ads se lavori con, con Shopify Metti il negozio in vacanza se lavori con eBay, con Amazon Perché devi avere un attimo calma e sangue freddo Per attuare le cose non, I cambiamenti devono essere ragionati a freddo Questo è il mio primo consiglio ok? Non con il panico Dopo che hai staccato tutto O comunque Se una persona riesce a mantenere la calma Sei calmo Vediamo un attimo l'opzione La prima opzione è quella che stai importando dalla Cina Quindi vendi in Italia e importando dalla Cina eh, qua, no, non ci scappi il cliente deve pagare l'iva ma c'è un modo per non farla pagare alcuni di voi me l'hanno chiesto anche su facebook o nei commenti di far pagare al fornitore aliexpress um, o meglio il fornitore venditore su aliexpress quindi no aliexpress direttamente l'iva a monte questo è possibile dovete avere un numero l'ho già parlato nell'altro video oos one, one shop one non ricordo il nome completo comunque il nuovo numero IVA europeo. In questo modo con quel numero, il vostro fornitore voi pagherete l'IVA in anticipo, il vostro fornitore dovrà pagarla alla spedizione. In questo modo il pacco arriverà al cliente, eh, diciamo, senza nessun rincaro di IVA. Come sempre è stato. Comunque questo comporta che dovete aumentare i prezzi. Se prima lavoravate, lavoravate a, a un margine non so, di oh, 25% non ci potete più lavorare perché dovete pagare il 22% di IVA o comunque la percentuale che è in base al vostro prezzo quest'IVA non la potete nemmeno recuperare perché ovviamente state andando a pagare da un'importazione quindi non, non c'è nulla da recuperare ok? E non ci scappa, dovete aumentare i prezzi questo perché? Perché a base era un business model sbagliato perché eh, quando, cioè, non, è ovvio ragazzi che prima o poi sarebbero arrivate queste regolamentazioni, perché tutte queste spedizioni alla Cina funzio funzionavano, no? funzionavano, perché c'è sempre stata l'iva da lì sull'importazione, sopra una certa soglia, sotto i 25 euro, mi sembra, non si, non si pagava quindi tutte queste spedizioni alla Cina, tutti i pacchetti mettevano e costavano meno di 25 euro o comunque le persone cercavano prodotti da 15 euro, 10 euro eh, e giocavano su questo ma ovvio che non sarebbe andato avanti così per sempre eh, con gli stati quando ci sono soldi da, da prendere, tranquilli da e se li prendono quindi questa è la vostra prima opzione, mettervi in regola, aumentare i prezzi, lavorare a un prezzo che va a meno, se pagate l'IVA almeno dovete lavorare a un prezzo del 40%, 50% addirittura con l'importazione dalla Cina, poi se lavorate su Shopify, quindi ads e tutto, dovete lavorare su una percentuale che va da 40-50% un'opzione comunque fattibile ma che non mi piace perché eh, dovete aumentare di troppo i prezzi e soprattutto potrebbero se siete già un'attività iniziata e ne un negozio già avviato eh, avrà un impatto molto molto forte sul, okay. mh, sul vostro business aumentare i prezzi così drasticamente in una volta ricordo se voi lavorate nei marketplace da primo luglio vi bloccano le vendite se non, mh, non siete in regola ok? se voi lavorate su uno shopify i processori di pagamento potrebbero bloccarvi le vendite o comunque potrebbero bloccarvi i soldi potreste ricevere una denuncia siete comunque irregolari vi ricordo è una cosa molto importante questa da capire questa è la vostra prima opzione qual è la seconda opzione abbandonare la cina poi c'è una terza opzione la vediamo abbandonare la cina e vendere con i fornitori locali molto meno chiesto sì ma eh, io lavoro con i fornitori europei vero non si applica l'importazione dalla cina ma questa ehm, diciamo questa nuova ehm, regolazione è anche fatta per gli scambi intraeuropei quindi se hai un fornitore ehm, in, Inghil no, in Inghilterra, non è più nel primo Regno Unito. Un fornitore in Francia e vendi in Spagna. Attenzione, che ci sono dei limiti, ci sono delle, delle, delle regole nuove anche lì. Ne ho parlato nel video precedente, fatelo a vedere. Quindi eh, sarai costretto ad aprire una partita IVA in quel paese, o comunque a aprire sempre la partita IVA OS, la partita IVA europea, per pagare le tasse in quel paese. Prima c'era margine di 100.000 euro, 35.000 euro annui in base al paese di, di vendita, ora non ci sono più, ora mi sembra sia a 10.000 per tutta l'Europa. Quindi è molto importante se usi fornitori europei eh, sei intattato direttamente, se, se vendi in Italia quello che puoi fare è vendere dall'Italia all'Italia, quindi trovi un fornitore italiano e vendi in Italia, ad esempio dropshipping su ebay da amazon che okay? è quello che mi piace anche fare a me ne trovi tanti video su questo questa è un'opzione se vendi in un altro paese europeo un'opzione può essere trovare il paese un fornitore del, di quel paese ma attenzione che in quel caso probabilmente saresti eh, dovresti comunque avere una partita IVA in quel paese o comunque avere una partita IVA europea o OS i dettagli, purtroppo ragazzi ci sono tanti stati, ci sono tante variabili, tanti fornitori, tante località, perché conta la località, la località di spedizione, la località di ricevimento, la località del cliente, la tua località, ci sono tante situazioni, quindi è difficile ora farvi capire qualsiasi tipo di situazione, Dovereste, dovrete vedere la vostra singola situazione, vedere le regole che si applicano alla vostra singola situazione e agire di conseguenza la terza opzione che io ti posso dare che ti consiglio se, cioè, se proprio sei a mare ok, mettiamola così che non sai cosa fare perché è troppo complessa la situazione per te o per il tuo budget per il tuo business model o stai iniziando ora è non vendere più in europa perché queste sono le regole europee alcuni di voi mi avete chiesto se si applicano anche in america la risposta è no non si applicano in America perché sono regole europee questo significa che se voi vendete in America con importazione dalla Cina queste regole non si applicano attenzione si applicano proprio nel Regno Unito se voi vendete in Australia con importazione dalla Cina queste regole non si applicano se voi vendete in Canada con importazione dalla Cina queste regole non si applicano quindi quello che potete fare è lasciare almeno momentaneamente fino a quando non Sistemate tutta la situazione. Queste regole non vi sono ben chiare. Il mercato è europeo, se avete un negozio su Shopify e vendete in, in, in Europa, in Italia, traducetelo o create un nuovo e vendete in America. Se avete un negozio eBay e vendevate in Spagna, eh, chiudete il negozio eBay spagnolo e iniziate a vendere in America. Questo è un tampone per non fermare le vendite e um, capire cosa sta succedendo il mio personale consiglio è se voi proprio siete confusi e non sapete cosa fare, staccate io per esempio ora, a parte che domani vado in ferie eh, quindi ho avuto anche un'altra un ragione eh, però io personalmente ho staccato quasi tutti i miei negozi eh, questa settimana eh, che venivano impattati direttamente da queste regole quindi negozi europei, negozi... ok. Che, venivano, che hanno bisogno di cambiamenti per, un motivo, per due motivi uno, sto andando in ferie domani quindi volevo un attimo stare tranquillo due vedete i cambiamenti sono sempre particolari specialmente se lavorate con i marketplace come Amazon, Ebay eccetera eccetera i cambiamenti sono particolari perché le piattaforme se ne lavano le mani ti dicono che okay, ci sono queste nuove regole noi facciamo così, però non ti dicono chiaramente in che modo agiscono quindi cosa succede? se poi tu ti ritrovi a essere dalla parte che non hai diciamo uh, gli adempimenti corretti per la piattaforma che però non ti spiega esattamente come sono cioè ti, ti dà una linea generale in cui non si capisce niente il tuo account potrebbe venire sospeso per performance per uh, tutte queste cose qui e poi è un casino quindi quando ci sono cambiamenti importanti io consiglio sempre fermati un attimo, prenditi due settimane di ferie non dovrebbe essere un problema perché se sei in questo campo due settimane, fermarti due settimane non dovrebbe intaccarti diciamo in modo pesante la tasca Sì, sono soldi che si perdono però no, li vedo come investimenti per rigenerare un attimo la situazione resettare il tutto se non ti puoi permettere di stare due settimane fermo stai sbagliando qualcosa non hai abbastanza capitale non hai generato abbastanza capitale vedi un attimo la tua situazione finanziaria perché c'è qualcosa che non basta non ti puoi fermare due settimane o due mesi o sei mesi dovresti sempre avere la possibilità di fermarti mh, un po' di tempo e, e avere il budget e il capitale per farlo ma questo non solo nell'attività ma anche nella vita okay? dovresti sempre avere mh, del capitale diciamo cuscinetto ok eh, quindi fermati io personalmente mi sono fermato in questi negozi ora ho, diciamo che ho staccato 70 dei miei negozi più o meno e vado in ferie io torno alle ferie poi guardo cosa succede guardo le regolamentazioni nel, nella situazione specifica in cui mi servono a me se sono corrette se ci rientro con gli adempimenti e poi ricomincio a, eh, a far girare il tutto questo perché? perché se sbaglio qualcosa e magari mi sospendono gli account per me è un asset per, perso una perdita molto grossa quindi devo stare molto molto attento questo è quello che consiglio io faccio fare i test agli altri guardo come, come agiscono gli altri venditori non sono dropshipper eh, e guardo un po la situazione questo per i marketplace se invece vendi su shopify tramite da shopify tramite sito proprietario eh, non, non c'è motivo che fai questo però devi stare attento perché se sbagli o i tuoi clienti hanno tutti i pacchi bloccati o non sei regolarmente eh, sistemato con l'IVA quindi comunque devi un attimo vedere la situazione parla con bra un bravo commercialista e eh, vedi un po' prenditi un po' di tempo e cerca di capire il tutto se vuoi saperne di più su questo argomento ho fatto altri due video molto dettagliati specialmente il video precedente a questo molto dettagliati su questa situazione non fatti prendere da panico, e cerca di capire una cosa è sicura il business cambierà dal primo luglio agli ultimi dieci giorni quindi qualsiasi cosa tu stia facendo se importi dalla cina non la farai più eh, cerca di capirci qualcosa perché sei davvero eh, in pericolo di essere nell'irregolarità o di farti bloccare. Se ti interessa parlare con me, puoi scrivermi un'email, eh, trovi l'email in descrizione, daniele danielechiocciolapuroorganization.com o mi puoi contattare su Instagram eh, e possiamo fissare un appuntamento se ti interessa. Per il resto, ricordati di iscriverti al canale, mettere like al video, siamo diventati davvero tanti. Grazie a tutti di supportarmi, ci vediamo alla prossima, ciao!